Ciao, eh, ciao e ci vediamo dopo, no, eh, allora alle 4 che sì alle 4 faremo una live in cui giochiamo a questo gioco, aspetta, a questo gioco Evil Nun si chiama da telefono ed è collegato al computer, infatti forse sarà un po' in ritardo come anche sono del microfono, insomma un casino, quindi... Alle 4 non perdetevelo assolutamente, perché è un po' un gioco horror un po' figo che, che vedete, urleremo urleremo tanto insieme a lei, soprattutto, urleremo tanto e disturberemo tanto. il palazzo, Eh, vabbè, stai sicuro, però niente, quindi ci vediamo alle 4. Ciao, Ciao. dov'è la telecamera? Oh, si, si, si, si. Comunque, Madonna, che casinista che sono! Ciao!